fare una passeggiata, se devo eh, come dire impiegare il mio tempo libero, pretenderò e vorrò che ci sia una città che sia ancora più calata su di me in quanto a, al bisogno che, che mi porto dentro. Allora da questo punto di vista la serata di questa sera voleva come dire, buttare lì dei primi elementi di riflessione che poi vanno raccolti, che vanno interpretati e che vanno misurati in un confronto che comunque tutti noi poi siamo chiamati ad avere no? con, con i nostri cittadini e quindi riuscire a dare anche delle risposte oggettivamente efficaci eh, fa sì che le nostre politiche, quelle metropolitane, quelle nazionali siano accompagnate da dei risultati assolutamente come dire, efficaci. Io confido da questo punto di vista eh, nella nostra capacità di rendere poi e di tradurre tutto questo in, in, in elementi di efficacia quindi come dire quella di questa sera lo dicevamo all'inizio è una prima iniziativa un po' eroica viste le zanzare che ci hanno massacrato La ripete, ne ripeteremo altre in, eh, prossimamente passata, passata l'estate in un contesto che ci auguriamo che sia ma ormai siamo abituati